Siamo qui con Giancarlo Pagliarini, ex deputato e senatore della Lega Nord, nonché ex ministro ai tempi del governo Berlusconi, per parlare di federalismo e non solo. Allora, ha senso ancora parlare di federalismo in questo paese, in questo particolare momento storico? Santo cielo, certo che, certo che ha senso. Cioè, il federalismo non è una ideologia, non è, il federalismo è come l'aria che respiriamo. Cioè... Eh, per essere vivi dobbiamo respirare. Per organizzare in maniera razionale un sistema paese è necessario non avere più questo centralismo che, che, che appartiene a, a, al Medioevo o anche prima, eh, dobbiamo avere un'organizzazione federale proprio come sistema paese per poter eh, competere, per poter organizzare eh, le cose nel modo più razionale possibile. Quindi assolutamente la risposta è assolutamente sì, è assolutamente eh, necessario cambiare l'organizzazione centralista del, del nostro sistema paese, assolutamente sì. Il Sud avrebbe dei vantaggi da una riforma in senso federale dello Stato, addirittura rendendosi dal, indipendente dal regime, regime centralista di Roma? Il vantaggio lo avrebbero tutti, tanto il Nord quanto il Sud, è chiaro. Così come gli svantaggi oggi ce li abbiamo... Noi eh, al nord, io in questo momento sono in Liguria, e eh, come ce li ha il mio amico Vestuto che, che è in campagna, cioè il sistema centralista veramente è irrazionale, è illogico e quindi genera danni e problemi a tutto il sistema paese. Quindi una riforma federale serverebbe moltissimo eh, al nord come al sud, anzi aggiungo al sud in modo particolare. Perché? Eh, per il semplice motivo che il Sud è quello che soffre maggiormente i danni di questa organizzazione pazzesca. Quindi al Sud c'è più disoccupazione, meno risorse, eccetera. Eh, sarebbe un rinascere, assolutamente sì. L'inefficienza organizzativa manifestata dallo Stato centrale italiano non solo nella soluzione di problemi atavici come la mancanza di lavoro, l'eccessiva tassazione delle giustizie sociali ma anche nella gestione di questa psicopandemia sta generando un sentimento di avversione e repulsione sempre più crescenti da parte di ampi strati della popolazione. Secondo lei può un grande movimento federalista con territori che lottano uniti per ottenere la loro autodeterminazione farsi promotore di queste istanze di cambiamento? Assolutamente sì e i vantaggi sarebbero immediati. Eh, le faccio subito un esempio eh, di, di questi giorni. Proprio lunedì sera eh, l'Istituto Bruno Leone ha dato il premio al, alla, al sindaco di Madrid, una signora di cui purtroppo non ricordo il nome, che ha gestito nel modo migliore il problema Covid. Ma cosa vuol dire l'ha gestito nel modo migliore? Significa che non ha aspettato... Che dallo, dal, dal, dal governo centrale venissero leggi indicazioni, eccetera. Ha ah, agito lei, si è presa tutte le responsabilità. Le faccio un altro esempio. Eh, a Sesto San Giovanni, vicino a Milano, un ragazzino, un, mi sembra di 13 anni è morto andando sul monopattino, che gli, hanno prestato una, che gli ha prestato un amico. Il giorno dopo il sindaco di Sesto San Giovanni, non so nemmeno se è di destra e sinistra, non lo so e non mi interessa, il sindaco di Sesto San Giovanni ha fatto il sindaco e ha detto eh, qui a Sesto San Giovanni chi va sui monopattini deve assolutamente indossare il casco, non può superare 20 km all'ora, ha, ha fatto delle riforme. Ecco, ma per esempio Sala, che è candidato sindaco a Milano, commentando questa cosa ha proprio detto ah sì però forse sarebbe meglio aspettare una legge da Roma no, non è assolutamente vero con, un, con il federalismo sono i sindaci responsabili anche il covid lo gestirebbero sarebbero stati gestiti nel, nel modo migliore se, fosse, se le responsabilità fossero state date ai sindaci e non a un lontanissimo ministero della sanità che, che cosa ne sa lui di quello che succede nelle varie città a busto al come Napoli non lo, può, non lo può sapere e allora governano i burocrati governa la paura di sbagliare è assurdo è necessaria più che mai una riforma federale nel nostro paese in questo paese manca un vero progetto di sviluppo economico tanto al nord quanto al sud può essere l'ipotesi di una doppia moneta così come la creazione di piani economici appositamente tarati per i territori di entrambe le aree una valida alternativa alle misure di stampo assistenzialista come l'utilizzo del recovery fund che tanto ricorda la per fortuna defunta cassa del mezzogiorno Intanto, complimenti, ha fatto benissimo ricordare quel dramma della Cassa del Mezzogiorno. Dramma per tutti, sia ben chiaro, meno che per qualche delinquente che ci, ha, che ci ha guadagnato. Dramma perché i paesi che avevano risorse finanziarie hanno pagato soldi, hanno pagato tasse e quei soldi non sono stati utilizzati per investimenti e quindi per diventare più competitivi e al mezzogiorno di quei soldi non è arrivato niente o meglio a chi ne aveva bisogno i cittadini non è arrivato praticamente niente eh, però quei soldi qualcuno se li ha messi in tasca quindi è assolutamente vero che un mezzogiorno più autonomo e quindi più responsabile avrebbe tutto da guadagnare da una riforma federale assolutamente ma è logico cioè non è il droma che può decidere cosa bisogna fare in campagna o in Puglia, piuttosto che in Lombardia o in Liguria. Sono i cittadini della Liguria, della Lombardia, della Campania e della Puglia che devono decidere, facendo cosa? Facendo quello che fanno in Svizzera, dove votano ogni quattro mesi. Sono loro che decidono con il loro referendum come organizzare il sistema paese. E per tornare alla domanda che mi ha fatto, per come organizzare eh, le procedure per essere competitivi, e, e, per, perché l'economia eh, non ci sono santi, è una gara: no? quelli più bravi stanno meglio, quelli meno bravi stanno peggio, lavorano di meno e hanno meno risorse. E, ecco, per essere più competitivi devono decidere i cittadini. Mica i burocrati di un governo centrale. Fra poche settimane si voterà per il rinnovo dei consigli comunali di alcune grandi città come Roma, Milano e anche Napoli. In particolare, nella capitale del Sud, il sindaco uscente De Magistris ha lasciato un enorme buco nei conti del comune che è stato a più riprese segnalato e condannato dalla Corte dei Conti. Immaginiamo che domani lei fosse eletto primo cittadino di Napoli. Da dove inizierebbe? Cosa farebbe per risolvere i problemi del capoluogo Partenopeo? Cioè le dice Giancarlo Pagliarini, sindaco di Napoli, Esattamente. Eh, se io sono sindaco domani mattina, cari miei, dopo domani mattina si proclama che la campagna è, una è uno Stato autonomo e indipendente con organizzazione federale, cioè ripeterei esattamente le parole che un quarto di secolo fa ha detto Umberto Bossi a Venezia quando ha dichiarato che la Padania diventava uno Stato autonomo e indipendente con organizzazione federale. Cioè è questa la cosa di cui hanno bisogno i cittadini della Campania piuttosto che i cittadini della Lombardia. Noi non dobbiamo dipendere dai burocrati dello Stato centrale. Attenzione, Bossi non aveva detto che la Padania... Re, uno stato autonomo indipendente. Aveva detto che la Padania è uno stato con organizzazione federale, autonomo e indipendente. Allora sì, perché ritorniamo al punto di prima, no? È con la riforma federale che comandano i cittadini, non comanda non comandano i burocrati dello Stato centrale. Quindi, la risposta alla sua domanda sarebbe veramente un bel sogno il giorno dopo la campagna diventa uno Stato autonomo, indipendente, con organizzazione federale. Cioè, non è che passa tutto da Napoli, sono i cittadini delle varie città che comandano. Napoli potrebbe essere la capitale, ma al servizio dei cittadini, non lei che comanda. No, Napoli, lo Stato centrale, chiamiamolo così, è al servizio dei cittadini. Qui da noi Roma è considerata il padre eterno, comanda Roma. No, Roma deve essere al servizio dei cittadini, e degli enti territoriali. Oggi Umberto Bossi compie 80 anni. È proprio finito quel progetto intrapreso agli inizi degli anni 80 che tanto aveva fatto sperare e sognare, al nord come al sud, nella fine e nel superamento del regime partitocratico e centralista italiano? Oltre agli auguri, cosa si sente di dire al Senatura approfittando che il suo compleanno... In effetti gli ho mandato gli auguri. No, veramente gli ho mandati a sua moglie chiedendo di trasferirli a Umberto. Non eh, posso, posso dire niente perché ormai anche lui eh, non è più tanto giovane. Eh, un quarto di secolo fa eh, Bossi aveva fatto le cose giustissime. Però non dimentichiamoci quello che ha detto Cosiga non so se si ricorda nella eh, telefonata di Cossiga, Gianfranco Miglio, che ha detto: Io Bossi, loro vino, eccetera, roba che sono scritte eh, su un libro di Miglio e che, che non è mai stato eh, criticato da, da Cossiga o che so io. Eh, speriamo che venga pre presto un altro Umberto Bossi, perché vede, le idee se ne parla, le idee circolano, ma qui ci vuole anche la persona che abbia la capacità che aveva Umberto Bossi di trasferire le idee nelle quali lui credeva veramente a tutti i suoi collaboratori e anche ai cittadini. I cittadini capivano quello che aveva in mente, erano d'accordo naturalmente e lo seguivano. Eh, purtroppo di Umberto, di Umberto Bossi oggi che fa eh, impegnati in politica, non ne vedo mica, e, e, e, quindi, e quindi è un guaio signori nel mezzogiorno oggi si vive molto peggio che 25 anni fa quando 25 anni fa si era fatto quella proposta è chiaro che anche il sud ne avrebbe guadagnato non mica solo i cittadini della padania ecco hanno detto che sbagliavamo che non capivamo niente eccetera 25 anni dopo i Cittadini del Mezzogiorno vivono peggio di un quarto di secolo fa, non ci sono, questo è, è dimostrato. Sono i numeri che lo gridano, purtroppo. No, quindi, quindi è necessaria una riforma federale, veramente sempre più necessaria, anche e soprattutto per il Mezzogiorno. In cosa può aver sbagliato la Lega di Bossi in questo processo di rinnovamento e di riforma che sembrava essere davvero alla portata? No, non è che ha sbagliato, è che ci hanno bastionati e. Abbiamo anche avuto paura. Eh, le ho citato prima quella, quella famosa telefonata di, di Cossiga che era Presidente della Repubblica, eh, che è a pagina 8 di un libro di Miglio, intitolato Io Bossi la Lega. Lui diceva proprio: Io Bossi il loro vino, li faccio trovare la, la macchina piena eh, di droga, eh, manderò, manderò tutti i funzionari guardia di finanza nei paesi dove la Lega riceve tanti voti. Eh, uccideremo di tasse tutti cioè il sistema paese eh, non vuole. quelli che hanno il potere non vogliono non vogliono assolutamente una riforma federale perché, perché cambierebbe la, la distribuzione del paese cioè de, de la, del potere il potere passerebbe dagli attuali detentori del potere ai cittadini eh, secondo Bossi, secondo me, secondo i federalisti è giusto che i cittadini comandino, che abbiano responsabilità. Uno dice posso sbagliare? Vabbè, qual è il problema? Sbagliando si impara, mentre oggi quello che è certo è che i burocrati non sbagliano, continuano a, a comandare loro e eh, eh, eh, chi la paga? La pagano i cittadini, tanto del nord come del sud.